Ciao a tutte e a tutti, siamo arrivati al modulo conclusivo che è il modulo 6 del corso ANITEL Realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista. Vi faccio gli auguri per le festività che si stanno avvicinando dall'ambiente di EDU Annipella. Ciao!